Amici di radio ASN New York e italiamedhouse.com dopo il festival di Sanremo un'altra esclusiva ai nostri microfoni mi trovo a cento per assistere a uno dei carnevali più importanti del mondo gemellato addirittura con quello di Rio de Janeiro tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiranno ci sarà J-Ax ad aprire questa kermesse. Molti ospiti, molti protagonisti ai nostri microfoni per assistere ad un evento davvero unico. Dal 1947 ogni anno nel centro storico di Cento si illumina e dà vita ad un carnevale davvero spettacolare. tutto grazie che sei venuto qua eh, io sono molto contento e sono onorato e mia moglie allora da cosa sei vestito perché ecco, ci ricordiamo che ecco. a New York tu eri vestito da Italia e lei era vestito da America ora cosa ci proponete? Allora dato che sono 5 carri facendo ognuno ha un tema riguardo alla, alla problematica che sta correndo il mondo adesso ora allora mettiamo l'aria pure e di bianco tutto di bianco? È, è tutto di bianco che livello qualcuno si è mosse e metterò a posto queste situazioni drammatiche, perché, eh, perché è drammatica, perché ad esempio in Cina la, la gente devono devo, devo metterci a una e c'è c'è troppo inquinamento in, in questo mondo, diciamo, eh. troppo inquinamento, quindi è. bianco come aria pura e la tua dolce metà invece in nero in inquinamento, in inquinamento? Sì. ti è andata, male, sei andata in questa... male è già il terzo anno che mi Miei cari amici, siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima serata. Fatemi ringraziare l'organizzazione, e lo staff di 100 Carnevale d'Europa, Tony Pasquale, producer di radio ASN New York e tutta la redazione di taramedhaus.com. Da 100 è tutto, il vostro Cesare Deserto vi augura una buona serata.